Ora ci sei rimasto solo tu Ti prego Non sappiamo più a chi rivolgerci Basta con questi arancioni Basta con le zone rosse Ti prego Figliori, cominciamo a rimanere sul giallo C'è qualcosa che sarebbe anche meglio Basta con gli assembramenti assemblati Basta con la gente che si mette la mascherina sotto il mento, non è un reggimento Ma, vabbè, vaglielo a spiegare Ma basta Vi prego, cominciamo a essere gialli Ma vi prego, non fate più caso Io ho fatto anche un cero, che giallo anche Mi sono messa pure la maglietta gialla arancioni per non dimenticarci che è quello che eravamo prima piano piano ci dobbiamo scolorire cominciamo a essere mentalmente gialli aiutaci per rimanere in zona gialla